i gorniti del ghiaccio Traidion! Salute, principe del ghiaccio! Guardiani! Vedo che il guerriero Mecha non riesce a raggiungere il cristallo. Esatto, devi catturare Cryptus per impedirgli di creare altri portali. Di sicuro i miei ultrapoteri potrebbero fare la differenza, ma tu devi rimanere costantemente concentrato. Io... Io posso farcela. Ah! <muzie> <susurra> Concentrati di più! Mi serve maggiore velocità! Ci proverò! Ah! Uh. Se non riesci a concentrarti, Kionos non potrà raggiungere il cristallo E ciao, ciao a noi, lo so Bene, bene, piccolo guardiano Sembra che tu sia molto sotto pressione ah! sì, sì, sì. Yeah! Il meglio di Icon è alquanto sorprendente yeah!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 disattivato il suo cristallo e lui è un roccioso il fuoco è migliore non possiamo perdere esatto Riff orgoglio nuclear usava il tuo sciocco orgoglio contro di te durante la sfida ora tu puoi usarlo contro Xator non sono orgoglioso non c'è orgoglio dove c'è verità oh aspetta hai ragione Sì, ha ragione a occhi tu sei proprio uno spaccone ora i tuoi problemi si sono moltiplicati Ottimo lavoro, Riff. Vedo che padroneggi l'ultraconcentrazione. Magma Blast! No! Ci vediamo presto, ragazzi! Your matey.